Attenzione, warning! Il video che state per vedere comprende linguaggio blasfemo e contenuti non adatti a bimini minchia ricottare, e persone sensibili. Se vuoi impedirne la visione, ricordati di attivare il parental fatty in L'autore di questo video non si assume responsabilità di nessun tipo, genere, colore o consistenza. Detto questo, vi auguro una buona visione. Amici, nel corso cordiale, buongiorno, quella di ieri è stata una giornata. <coughs> dai, andiamo a Campo Lungo, dai. Paccione, Campo Lungo, ok? Eh? Andiamo in campo lungo? Cosa è successo? No, oh, niente, noi siamo arrivati e c'era un bordello e tipo eravamo in mezzo al corteo, casino, hanno spaccato un po' di robe così Mi sa che non mi incazza, eh Perché? Perché Perché è una protesta, nel senso Dio porco, che notizia, ma come l'ha messa dentro, Dio cane, ma via, Dio boia La protesta, secondo te, non è violenza fine a se stessa questa? In che senso non è venuto per se stesso? No, è una protesta si fa bordello. Mi hai scritto, corti, orco, Dio, quando una volta la che va, mette che le va a poterle via subito, no? Lanciare le molotov alla polizia, No, vabbè, ma è, è, fare... è una protesta, ripeto, cioè è giusto. È giusto così? Certo. Perché, cioè, noi dobbiamo far sentire la nostra voce, secondo me. Ma non possono sbattere le porte! E se non lo capiscono quelle buone, trovo poi lo capiranno in qualche altro modo, nel senso. Cioè, i politici, le persone normali, c'è cioè un divario enorme. Chi è che continua ad andare avanti in Drio di Ocancur, che la porta lì? Non hai avuto paura? Vabbè, paura un pochino. Più che altro è esaltato perché volevo avere anche qualcosa in mano per spaccare qualcosa, quello sì. Se io trovo quello che mi ha fatto innervosire Dio Okange da un pugno che gli spacco la testa. Però è stata una bella esperienza, cioè ci stava. Lo troverò quel deficiente prima o dopo. Eh. Tu dove, dove vieni? Da dove vieni? Con tu da dove vieni? Eh, in provincia, provincia di Milano. Quindi Verona? Giusto quello che è successo. La polizia come si è comportata? La polizia Carabinieri? Ma, in, cioè, sinceramente non ho visto sconti perché ero proprio in mezzo al casino. Adesso noi poi siamo usciti un, un po' più in qua, siamo usciti in una parte un po' più con un po' di meno gente, un po' di meno bordello. Però prima ero proprio in mezzo al corteo e ci stava eh, di tutto, cioè. Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Faresti quello che avete fatto oggi? Ormai no, io sinceramente non ho fatto niente, ho visto tanta gente che spaccava le cose ho pensato, cazzo, se avessi ancora anch'io qualcosa in mano lo spaccerei pure io. Cioè, io ho guardato, non è che sono stato lì. È stato una bellissima esperienza, ci stavo. Ma è possibile che sia così de degli imbecilli? Non era il primo, cioè, il primo corteo in cui stavo, sono stati anche altri cortei. Se non bestemmio, guarda. Ma motivo uh, a questo punto dar fuoco alla banca, che senso ha? Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia, secondo me. Basta, basta, Dio. <ride> Senza parlarci, scusa. No, eh, scusa, mi, mi, esprimo, mi esprimo male probabilmente. No, no, no, no per carità, no. eh. la tua testimonianza è importantissima. Però siccome ci sono. Però comunque vuol dire che ti sto raccontando qua ci sono veramente. Io, porca, porca madonna, ti sto che c'è. racconterei come una persona che è venuta qua, cioè, eh, boh, fuori dalla cosa, tipo, una persona che ha i soldi, una persona che ha ricchezza. Io cercherò di essere sempre dentro le cose, le esperienze, le emozioni. vai in mona, cortesia, simpatia, porco dio, vai casino. Vaffanculo. Questi ragazzi hanno fatto bene sostanzialmente. Tu sei contento di come è andata questa giornata? Boh, io quando sono in mezzo ai disastri sono contento comunque. Cioè, è una protesta e ci sta. Anche Tite che ti mette a passare davanti, Dio. Dio podio. Dio. Tu aderisci a qualche gruppo di contestazione? Boh, non lo so, quando c'è casino mi ritrovo in mezzo, ma c'è casino anche io, nel senso. Cioè, mi diverto. Grazie. Ciao. E arrivederci. Signor Mosconi, le andrebbe di commentare la competenza lessicale del soggetto intervistato? Papa. Ah. Ah, tengo a niente.